Si chiude, la prima, si chiude la prima parte, io inviterei tutti i, i partecipanti al tavolo che poi presenterò eh, a sedersi qui con me per la tavola rotonda che sarà anche, lo vedrete anche dal, in ordine sparso come vogliamo, tanto siamo liberi. Eh, sarà molto incentrata sulla, eh, sui nuovi rapporti fra, eh, fra eh, trasparenza e privacy. Eh, e quindi anche il nuovo ruolo fondamentale dei responsabili della protezione dati ehm, nelle, nelle università e, e comunque in realtà nel, in tutte le amministrazioni pubbliche ehm, ve li presento in ordine dall'estrema destra vostra il professor Lucattini eh, associato di diritto amministrativo dell'università eh, di Siena la dottoressa Valerino già segretario generale del comune di Siena, ora segretario generale della provincia di Siena, l'avvocato Pelliccia eh, che già collabora con la, con, con la nostra università in questo, nel suo ruolo qui di eh, responsabile di protezione dei dati per l'università degli stranieri di Siena e il eh, professor Navone è associato scusate, di, di, di, di diritto privato da noi eh, e lui in questo caso è responsabile della protezione dei dati per l'università di Siena. Io partirei subito, ma nel partirei subito dal professor Lucattini, un po' richiamando anche quello che diceva la dottoressa Faina che faceva una, una, un escursus storico della, della, um, del tema della corruzione e quindi anche delle normative anche a livello internazionale e nazionale che si sono sviluppate, magari con, dandogli un taglio un po' più l'amministrativo visto che insomma, eh, siamo, lavoriamo anche in termini di trasparenza e quindi di forme di, eh, di accesso e forme di pubblicità e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni quindi magari anche un, un, un breve scursus su delle materie che si, anche queste si stanno eh, piano piano modificando insomma la, la dottoressa eh, ricordava prima l'accesso l'accesso civico l'accesso generalizzato eh, e quindi tutto quello che Diciamo così, dalla 241 in poi si sta manifestando e che poi rappresenta devo dire la verità, nei confronti dei colleghi e del personale tecnico amministrativo uno dei principali scogli da un punto di vista di timore perché insomma l'accesso fa sempre un po' paura eh, anche se sono passati circa 20, 20 beh, quasi 30 anni diciamo così, dalle prime norme sull'accesso l'accesso fa ancora un po' paura Pre prego professor. Intanto raccolgo lo spunto del direttore generale in ordine alla delibera ANAC del 2017. Io inizierò e concluderò il mio brevissimo intervento con una parola che è incertezza. È una parola che spesso sentiamo risuonare con riferimento alla nostra legislazione e agli effetti anche dei nostri provvedimenti amministrativi in certezza eh, le line, intanto le linee guida penso che questo sia un tema sensibile per gli uffici sì, sono raccomandazioni è vero sono raccomandazioni lo dice la stessa legge quella delibera del 2017 è sicuramente la 1208 del 2017 che parla di università facendo riferimento al reclutamento, concorsi, affidamenti, spin-off eh, e chi più ne ha più ne metta, sono sicuramente vero raccomandazioni, lo dice la stessa legge 190 del 2012 al primo articolo, tuttavia è chiaro che eh, un tempo era semplice, diceva Bobbio, comandi o consigli? C'erano le leggi e c'erano i consigli, atti non vincolanti. Queste sono sicuramente eh, raccomandazioni, è vero, però cosa si può fare? Ci si, ci si può discostare da queste raccomandazioni? È eh, la domanda che credo alcuni di voi si pongano quotidianamente, eh, nel settore degli appalti il, il caos è incredibile, perché lì veramente le legislazioni non sono state neppure definite, linee guida vincolanti non vincolanti, rimettendo la scelta spesso all'interprete direi che da queste raccomandazioni ci si può discostare motivando, certo è più facile discostarsi quando queste raccomandazioni individuano dei, dei, degli obiettivi più difficile ovviamente discostarsi quando invece delineano delle procedure da seguire poi vi sono in alcuni casi queste, queste raccomandazioni ri, ri, interpretano testi normativi in quel caso direi hanno il valore della circolare interpretativa, con tutto ciò che ne consegue in termini di efficacia persuasiva, quando invece queste linee guida replicano le best practice, la regola dell'arte, anche in quel caso, quindi ovviamente replicano regole tecniche contenute in altre fonti del diritto, in quel caso anche discostarsene motivatamente può risultare può essere la via ma insomma sempre piuttosto, piuttosto complessa. Di fatto queste raccomandazioni, quindi di per sé per come sono abituati a ragionare i giuristi non vincolanti, però sicuramente integrano dei parametri di legittimità dei provvedimenti amministrativi che vengono poi adottati. Quindi ecco, su questo era un po' fatto un escurso brevissimo ma per rispondere alla sua perché mi pareva, mi pareva opportuno. Per quanto riguarda sempre rapidamente la trasparenza, non è che posso andare tanto distante cioè incertezza sempre incertezza mi viene sempre da dire un big bang della trasparenza è stato definito in dottrina troppe trasparenze ce ne sono di tantissimi tipi, come le linee guida di troppi tipi ecco qui c'è un, un polimorfismo a mio avviso eccessivo, questo accomuna diciamo entrambi i settori c'è un, un eccesso di trasparenza che rischia di portare all'opacità quasi paradossalmente, e c'è anche un'indeterminatezza del concetto stesso di trasparenza, perché la trasparenza, come accennava il direttore, ha avuto tutta una sua rapida e forte evoluzione, è partita con la legge 241 del 1990 come protezione di una situazione giuridica soggettiva, cioè io chiedevo l'accesso perché non mi tornava, passatemi le espressioni colloquiale, ma siamo in una tavola rotonda, quello che l'amministrazione aveva fatto, non mi andava bene l'esito di una procedura selettiva o quant'altro, volevo tutelare una mia posizione giuridica soggettiva, era qualcosa che io sentivo sulla mia pelle. E con la, la legge 190 del 2012 invece, il tema della trasparenza inizia a spostarsi, avere uno spostamento di baricentro, una mutazione verrebbe da dire quasi genetica: perché si sposta dall'accesso alla pubblicità. Questa, nuova, questa normazione. Qui ovviamente nel, nel mezzo cosa c'è? Qual è l'elemento discriminante? È il tema appunto della corruzione, il tema di cui Alfiere è fiere, appunto l'ANAC, il valore di cui Alfiere l'ANAC e che, determina, un, uno è diventato poi alfiere che determina uno spostamento di baricentro. Quindi, L'accesso la, ai documenti amministrativi, la trasparenza, non vanno più lette in chiave di protezione di situazioni giuridiche soggettive, di nostre aspettative diciamo, di tutela, quanto piuttosto co, mh, legate a una valutazione più generale sull'azione amministrativa, sulla performance, quindi si legano diciamo, da vicino a tematiche quali appunto il buon andamento, eccetera, eccetera. Questa evoluzione eh, conosce poi un ulteriore step con il decreto legislativo 33 del 2013, in particolare con riferimento all'istituto, all sempre molto diciamo, dibattuto, dell'accesso dell civico. Eh, istituto ovviamente, o istituto importante, che si muove sempre nella logica della accessibilità totale, eh, un, un istituto ovviamente che serve per... Eh, colmare eventuali deficit di trasparenza, cioè se le informazioni obbligatoriamente da pubblicarsi non vengono pubblicate, si può fare l'accesso civico e serve anche per ampliare ulteriormente le proprie possibilità di conoscenza, quindi anche ad ulteriori, mi pare proprio dica la legge, ad ulteriori documenti la cui pubblicazione non è prevista dalla legge stessa. Quindi un'accessibilità, come dice appunto la legge totale, un'accessibilità che non guarda eh, ripeto ancora, non perché questo è il vero cambiamento di, di paradigma, non guarda tanto alla situazione giuridica soggettiva che poi il privato vuole far valere, magari in giudizio, magari facendo causa all'amministrazione, ma guarda piuttosto all'azione alla, all amministrativa nel suo complesso, quasi mi verrebbe da dire, evocando i valori costituzionali, alla buon, al buon andamento, all'efficienza dell'amministrazione vista, vista nel suo complesso. Poi, al solito però, entrambi queste, queste forme di, di trasparenza, che entrambe coesistono nel nostro ordinamento, che entram con, con, con entrambe avete a che fare voi come dipendenti della pubblica amministrazione, eh, queste forme ovviamente hanno anche Entrambe debbono guardare al valore complementare che è quello appunto della riservatezza, della riservatezza dei dati, delle informazioni più sensibili. Ovviamente, anche qui eh, il bilanciamento tra questi due valori, su cui poi credo che i colleghi avranno da, eh, da dire con maggiore precisione. Eh, anche qui, qui il bilanciamento è compiuto all'interno della legge 241 del 90, ovviamente si, si considerano nell'articolo 24 tutta una serie di esigenze, segreto di Stato eccetera, eccetera, che, e, e altre che rendono le atti di per sé inaccessibili. È previsto, che, come voi sapete meglio di me, che i controinteressati all'accesso, cioè coloro che possono essere lesi dall'accesso, possono fare opposizione poi c'è un valore, così per dire, che vince su tutti, che è quando colui che, vuo, che fa l'accesso lo fa per garantire in giudizio, per tutelare in giudizio una propria posizione giuridica e qui emerge chiaramente la valenza soggettiva dell'accesso. Eh, per quanto riguarda l'altra più complessa disciplina, a mio avviso, quella del decreto legislativo 33, eh, 33 del 2013, anche lì Alcune garanzie diciamo, sono mutuate, anche lì sono previsti. Con riferimento all'accesso civico, è prevista una disciplina che riguarda i controinteressati, eccetera, eccetera. Qui il vero problema si è posto soprattutto spostandosi il baricentro dall'accesso come protezione di situazioni giuridiche alla pubblicità come valore più ampio. Qui il quadro si è complicato perché sono venute in gioco le, le amministrazioni che sono portatrici dei valori in gioco, non soltanto gli interessi attaccati alla pelle dei privati che chiedono tutela. Cioè, sto parlando di ANAC, l'alfiere della trasparenza, e sto parlando di garante privacy, l'alfiere invece della riservatezza. Sarebbe stato bello che il bilanciamento tra i valori. Trasparenza fosse stato in grado di farlo tutto e tutto, la legge, tutto e tutto quanto la legge. Così non è, così forse, aggiungo, forse non è neppure possibile per certi versi. E tuttavia, devo dire che siamo riusciti devo dire, a, complicarci molto, insomma, vita, mh, a complicarci molto la vita, a complicarci molto la vita. C'è un. un, un, un, un un ANAC che anche di recente emana linee guida per interpretare le esclusioni all'accesso civico, c'è un garante privacy come dice la dottrina, spesso arroccato sul supervalore della riservatezza e una, una, una contrapposizione che poi passa ovviamente attraverso atti eccetera che non fa altro, questo lo devo dire con grande chiarezza forse pure troppa, che complicare spesso la vita alle amministrazioni. Si invoca da parte delle amministrazioni più discrezionalità. Sì, va bene, io sono un grande fautore della discrezionalità amministrativa, ma la discrezionalità si esercita e si può facilmente esercitare in un quadro di regole tendenzialmente almeno chiaro. Quando il quadro normativo è così spesso contraddittorio, con amministrazioni che si fanno delle volte la faccia feroce, e io ho vissuto simili dinamiche nella mia precedente esperienza all'autorità per l'energia, lì facevamo la faccia feroce delle volte con l'antitrust, ma poco cambia. Ecco. Cioè, quando invece ci sono amministrazioni che si fanno la faccia feroce, l'effetto prodotto è un effetto, ahimè, e qui chiudo il cerchio, è un effetto di incertezza. In altri ordinamenti, come quello inglese, questo problema è stato al solito risolto tagliando il nodo di Gordio, cioè c'è solo un'autorità che si occupa di trasparenza e riservatezza. Non so se questa sia la soluzione ovviamente migliore, questo non sono in grado di dirlo, perché ovviamente. Poi le, le, le scelte anche organizzative vanno tarate sulle specificità dei singoli ordinamenti nazionali, quindi questo non, di, non voglio dire che la soluzione inglese sia una soluzione, peccando magari di eterofilia, sia una, situazio, una soluzione sempre e comunque valida e efficace, tuttavia il problema c'è, qualcuno dice ma andrebbe, più che il, il, il contemperamento più che tra organizzazioni andrebbe trovato tra i principi, il che mi va benissimo, però appunto... Poi, ahimè, le cose camminano, come mi insegna il nostro direttore, sulle gambe anche delle organizzazioni amministrative e una composizione in qualche modo si, si deve pure trovare. Quale sia la scelta organizzativa più opportuna, me, ovviamente in questa sede eh, meriterebbe maggiore approfondimento suggerirlo, mi limito a segnalare appunto, i gravi effetti di incertezza che rischiano di tramutare questa spinta anche condivisibilissima verso la trasparenza in opacità per confusione, come ha detto di recente il Presidente Paino, il Presidente del Consiglio di Stato, rischiano di avere troppe trasparenze, cito ancora un articolo significativo a mio avviso di dottrina, fanno sì che spesso molti oneri che gravano sulle pubbliche amministrazioni vengono adempiuti come semplici adempimenti burocratici, ho avuto occasione di fare un servizio, colloquio con uno dei componenti ANAC, il Presidente Corradino, che proprio evidenziava questo, una burocrazia della trasparenza, una burocrazia che della forma, a dire, più che della sostanza. Cioè Lo studente prima invocava la giustizia piuttosto che la legalità. No? Ecco, sperando di riscuotere uno stesso applauso, anche io mi, mi, diciamo, mi allineo alla sua impostazione. Grazie. Grazie, professore. Ah. Devo dire che il professor Lucattini ha, ha lanciato perfettamente il, eh, il, il discorso su quello che eh, andrebbe analizzato adesso e che è appunto il contemperamento di diversi principi, appunto trasparenza e privacy. E credo che chi meglio dei due responsabili della, della protezione dei dati delle nostre università del qui di Siena eh, che nell'ultimo anno Insomma, probabilmente stanno sperimentando la confusione normativa, ma anche il cercare di trovare il contemperamento fra principi, possono portare come testimonianza. E quindi, lascerei subito la parola per dovere d'ospitalità all'Avvocato Pelliccia, insomma, eh, riusciamo a trovarlo il contemperamento di questi principi in una confusione eh, normativa e regolamentare e amministrativa così alta? Bella domanda, bella domanda parto da, da un aforisma oggi è il giorno degli aforismi ehm, i primi, nel 73 una delle prime rock band di progressive rock di e dicevo nel 73 una band poco nota una delle prime che ha eh, che ha eh, sulla quale è stato coniato il termine di progressive rock i gentle e gian pubblicarono un album che si intitolava In a Glass House e la canzone portante di questo album, con lo stesso titolo dell'album esordiva con un rumore di una frantumazione di vetri questo per dire cosa? Abbiamo, abbiamo detto che stiamo parlando di una casa di cristallo ma è una casa di cristallo molto fragile che corre il rischio di rompersi per tutta una serie di ragioni la prima è un'eccessiva stratificazione e difficoltà di correlazione tra regole. L'altra, e permettetemi l'abuso di metafore, è un po' come quando Moro coniò quella famosissima, strana frase delle parallele convergenti o convergenze parallele. Cioè, per, per arrivare a dire cosa? Trasparenza sì. Stamattina proprio il, il direttore credo che abbia parlato di potenziale ossimoro tra trasparenza e privacy ma ossimoro c'è e corriamo il rischio che lo che continui a rimanerlo ma per una ragione molto semplice perché questo provare a camminare su due binari completamente diversi e contrapposti qualche volta non aiuta non aiuta perché si corre il rischio di avere delle scatole cinesi all'interno di un sistema che non dialogano fra di loro il tentativo di dialogare è, è, al momento è sterile io posso citare un intervento un, intervento, un qualcosa che può aiutare nell'approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al piano nazionale anticorruzione è una delibera del 21 novembre 2018 l'ANAC dedica il punto 7 e il punto 7.1 alla trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali e in particolare al rapporto fra il responsabile l'anticorruzione, della trasparenza responsabile della protezione dei dati. E questo mette in luce come, secondo l'ANAC, sono due soggetti che devono dialogare, suggerisce addirittura che, se possibile, che non coincidano queste funzioni nella stessa persona, però eh, sappiamo tutti, poi la dottoressa su questo spiegherà meglio, che in particolar modo nelle piccole amministrazioni, non più tardi di qualche giorno fa, era febbraio, la stessa ANAC è tornata sull'accento del doppio possibile ruolo fra il responsabile della corruzione negli enti locali e il presidente o comunque il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari. Suggerisce di tenere separati i ruoli per evitare tutta una serie, ma non tanto di commistioni, per maggiore trasparenza, però capisce anche, fa un parziale mea culpa, e su quello c'è una sentenza della Corte Costituzionale recentissima di febbraio sulla pubblicabilità del, del, dei valori stipendiali dei dirigenti o comunque di alcune fasce dirigenziali, secondo la Corte Costituzionale non va bene la pubblicazione di quei dati, perché è eccessivo il riflesso e la trasparenza di quel dato rispetto al ruolo di, questa, di queste categorie dirigenziali. Ecco in questo l'ANAC eh, probabilmente ragiona in termini, forse anche passatemi la battuta, forse anche fortemente condizionata dalla forte presenza di magistrati all'interno del il presidente è un magistrato, l'altro che ha indicato Simone è un altra autore del magistrato, pertanto c'è un forse un appiattimento in senso buono. Allora come provare, e, e, dalla, e torno al, al tema così mi avvio a concludere, dall'angolazione del DPO, il DPO cosa deve fare? In, in particolar modo un DPO di una pubblica amministrazione, il DPO di un'azienda una, un privata al massimo ha un'alternativa comunque con cui confrontarsi rispetto alla norma, alle norme sull'anticorruzione. La mattina è stata evocato dalla giovane sostituta della Procura della Repubblica, il 231 del 2001. Il 231 del 2001, che nasce da una, anche da una, derivazione, da una de, di derivazione comunitaria, ma nasce prevalentemente per reati finanziari, piano piano si allarga e arriva anche alla corruzione fra privati, la corruzione della pubblica amministrazione, addirittura arriva alle problematiche legate alla sicurezza sul lavoro, ai reati ambientali. Ora ha tratto anche il whistleblowing, che è un altro tema che non può non essere messo sul tavolo dell'analisi dell e del confronto fra trasparenza e protezione dei dati. E, ragionando in questi termini, pertanto, cosa può fare un responsabile della protezione dei dati. Sicuramente prendere atto che nella pubblica amministrazione esiste già una filiera normativa che regola alcuni aspetti legati all'anticorruzione all e in particolar modo, nel caso che più lo riguarda, alla trasparenza. Fino a che punto questa trasparenza collide o può eh, avere un, un percorso comune con i dati? Non è semplice, non è semplice Simone lo ha detto in modo molto chiaro perché sulla spinta emotiva anche da parte della pubblica amministrazione, del, del legislatore, di recuperare anni e anni persi nell'aver segretato diciamo così, tutta una serie di dati e non aver coinvolto il cittadino nei suoi diritti di base, ha probabilmente fatto l'effetto contrario. Questa eccessiva stratificazione io continuo a dire quando il legislatore norma troppo su un argomento è perché o è in confusione o perché non ha le idee chiare e non, lo, e non è in grado di regolamentarlo o perché lo vuole regolamentare aprendo tutta una serie di scenari possibili su cui poi ogni, ogni componente del nostro ordinamento può muoversi. E in, questa, in questa situazione potrebbe diventare anche difficile il ruolo del DPO, perché il DPO potrebbe anche ritenere che alcuni alcune spinte su questa eh, diciamo così, democratic democraticizzazione ampia della trasparenza possa collidere e incidere sulla riservatezza dei dati, è vero che la normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione già ci dà delle indicazioni e in un modo o nell'altro ci dice anche tutto va bene, questi sono dati che non puoi dare e comunque devi tener conto dell'interesse del, del, della normativa sulla protezione dei dati, fa ancora riferimento. Del 2003 perché la norma era calibrata e datata a quella, a quella stagione normativa. Il punto di equilibrio? Secondo me il punto di equilibrio si trova: si trova nella misura in cui la componente dell'amministrazione che ha ben lavorato e utilizza con, con gran salis, con, col buon senso, quella discrezionalità che il legislatore gli dà. Sicuramente il rapporto e la correlazione fra trasparenza e tutela del trattamento dei dati può trovare dei punti di incontro notevoli e possono essere entrambi vicendevolmente positive nello scambio e nella interrelazione. La vedo un po' più difficile questa mia ottimistica previsione laddove ci sia non tanto, e non voglio difendere la categoria dei DPO che poi non è nemmeno una categoria, siamo dei carneati buttati allo sparaglio che ci stiamo inventando di sana pianta il sistema con tutte le difficoltà del caso. Semmai il problema è se l'altra parte, la componente dell'amministrazione fortemente rigida, non tanto nel, nel, nel negare questa trasparenza o bloccare dati, non si rende a sua volta oscura e opaca in questo positivo, secondo me, percorso di correlazione. Grazie Avvocato, eh, sì, eh, faccio mia la sua provocazione nel senso dei, dei, dei gettati allo sbaraglio, perché in effetti devo dire che anche in una rincorsa all'attuazione di quella famosa direttiva comunitaria, diciamo che le amministrazioni come spesso accade hanno avuto diciamo, una partenza un po' a rilento e quindi alla fine abbiamo dovuto rincorrere anche semplicemente soltanto la nomina del DPO. Lascio, tralasciamo tutto quello che c'era dietro ehm, e quindi insomma un, un plauso non alla categoria perché non c'è la categoria ma certamente all'avvocato Belliccia e al professor Navone per quello che stanno facendo e, e chiederei al professor Navone visto che è a casa sua e, e, e, e tutti quanti noi dobbiamo poi far riferimento alle indicazioni che ci dà lui come ci siamo organizzati noi che tipo di indicazioni riusciamo a dare come riusciamo a rendere un po' più chiara la normativa ai nostri colleghi fino a dove arriva il buon senso fino a dove arriva il buon senso fino. Proviamo. ognuno ce l'ha insomma nella misura pronto? Eh, di solito quando mi fanno le domande troppo difficili eh, cerco di uscire dall'angolo eh, rispondendo che questa è una domanda alla quale risponderebbe molto meglio Dio. Sì. <ride> <E allora ride> Ma chiaramente non posso uscirmene proprio in questi termini. Eh, il grande, la grande questione è chiaramente quella del eh, bilanciamento del... Eh, diritto fondamentale al trattamento dei dati personali con eh, le ragioni della trasparenza amministrativa. Per la verità tutti i diritti della personalità eh, non sono figli unici ma eh, appartengono ad una famiglia numerosa e come ben sanno coloro che come me appartengono ad una, ad una famiglia numerosa i fratelli devono abituarsi a condividere lo stesso tetto, gli stessi spazi vitali, anche quando hanno dei caratteri diversissimi e quindi anche quando, come in questo caso, rispondono a delle logiche di tutela addirittura opposte, come il diritto alla protezione dei dati personali da una parte e il diritto alla trasparenza dall'altra. Eh, questo eh, rilievo eh, del tutto scontato produce tuttavia sul piano dell'applicazione una conseguenza molto rilevante, e cioè che mh, quando noi andiamo ad applicare dei principi e non delle regole, eh, questi principi sfuggono alla logica del tutto niente. Eh, una regola o si applica integralmente o si disapplica altrettanto integralmente. Le norme incriminatrici del diritto penale quella che per esempio ci impone di non cagionare la morte di un uomo o si, applica, o, non si, o, si, o si applica integralmente o si trasgredisce altrettanto integralmente non posso dire ti ammazzo un po' ma appena appena eh, e poi bilancio o ti ammazzo o non ti ammazzo qui invece eh, la logica dell'applicazione di norme che eh, maneggiano principi è diversamente non la logica del tutto o niente ma la logica del più o meno e la logica del più o meno è tipica, è la tipica logica del bilanciamento. E quindi, partendo dalla sua domanda iniziale, è un ossimoro quello della trasparenza e quello della eh, protezione dei dati personali? Non è un ossimoro, perché è il modo fisiologico di operare per principi. Perché se così non fosse... E questo lo mette benissimo in evidenza la Corte Costituzionale. Noi ci troveremmo di fronte ad un totem, quello della protezione dei dati personali, sul cui altare qualsiasi altro interesse, qualsiasi altro diritto dovrebbe essere sacrificato. E questo evidentemente non è possibile, poiché diversamente opinando noi ci troveremmo di fronte ad un diritto tiranno, cioè un diritto che se eh, affermato eh, in maniera illimitata finirebbe per comprimere tutti gli altri. La riservatezza da lungo tempo ha imparato, sia pur con molte eh, difficoltà, a dover eh, convivere soprattutto con il diritto di crona, che anche lì eh, da tempo sono stati affinati dei criteri. Per aiutare il giudice a bilanciare diversi interessi in gioco, il più importante è quello dell'esistenza di un interesse socialmente apprezzabile alla divulgazione della notizia ed è questo il criterio principale che consente anche di sacrificare in tutto e in parte la riservatezza delle persone. E' emblematico il caso di un titolo che ha fatto tanto discutere in passato, che più o meno così recitava, incidente sulla tangenziale ferito architetto omosessuale. Voi capite bene che poco o niente c'entrava quest'ultimo, quale contenuto informativo aggiuntivo eh, dava questa informazione se non semmai qualche tara o, o pregiudizio dell'autore eh, di quella notizia. Il regolamento generale in materia di dati personali si occupa anche del bilanciamento tra trasparenza amministrativa e diritto alla protezione dei dati personali, lo fa nel considerando numero 154 e soprattutto lo fa nell'articolo 86 del regolamento GDPR come si è soliti qualificarlo da un lato ponendo l'ovvia considerazione che i due principi e i due diritti vanno bilanciati quindi che le ragioni della riservatezza devono essere contemperati e bilanciati con le ragioni della privacy, indicando anche una precisa base giuridica perché l'articolo 6 lettera C del regolamento europeo indica quelle condizioni che rendono lecito il trattamento dei tra dati personali e la lettera C dell'articolo 6 indica tra queste condizioni anche quando il trattamento è necessario per l'esecuzione di un interesse pubblico, quindi quello della trasparenza, quello dell'accesso è un interesse pubblico che legittima, può legittimare un contemparamento tra le ragioni della ra trasparenza e le ragioni invece della le ragioni della, della privacy. Il regolamento europeo in larghissima misura comunque eh, demanda poi alla legislazione nazionale, e quindi nel nostro caso alla legislazione eh, italiana, eh, i criteri, la definizione dei criteri del bilanciamento, e il codice privacy, così come recentemente modificato a seguito del decreto legislativo 101 del 2018, il cosiddetto decreto di adeguamento, ci dà delle indicazioni, delle indicazioni preziose. Eh, la più importante si trae dalla lettura dell'articolo 60 del codice privacy che è stato interamente riscritto nel 2018 e l'articolo 60 ci dice che, quando vi è la necessità di dar luogo ad un accesso agli atti, l'accesso agli atti e l'accesso agli atti comporta eh, il disvelamento oh, di eh, dati che un, ci eravamo abituati a qualificare come dati sensibili, quindi dati genetici, dati che attengono alla salute, dati che attengono all'orientamento e alla vita sessuale delle persone, queste richieste possono essere accolte soltanto quando in gioco vi sono altri diritti fondamentali o altri diritti di pari rango. Quindi è un'indicazione, è la bussola fondamentale, io credo, per le amministrazioni quando si tratta poi di eh, doversi orientare. Poi, siccome non ci facciamo mancare niente, è già stato spiegato che non c'è soltanto un tipo di accesso agli atti, ma l'accesso agli atti per quello che. perché c'è un accesso, quello classico, quello previsto dalla legge 241, l'accesso documentale, che presuppone l'esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale. Ebbene, proprio perché deve esserci un interesse diretto, concreto e attuale, qui tendenzialmente le ragioni della trasparenza prevalgono, tendono a prevalere su quelle della privacy, perché normalmente l'accesso agli atti è prodromico all'esercizio di un'azione giudiziaria e quindi io non posso impedire questo in nome della trasparenza. E poi vi sono altre due tipologie di accesso agli atti, il cosiddetto accesso civico semplice che ha ad oggetto quegli atti, quei documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare anche in questo caso è lo stesso legislatore che opera in larga misura il bilanciamento, perché se dice che un documento deve essere pubblicato, in qualche maniera, anche se questo documento contiene dei dati personali, questo documento deve essere oggetto di pubblicazione, anche se ciò non ci esime dall'indicare il punto. alla funzione all'obiettivo della trasparenza e poi c'è un accesso generalizzato che può riguardare anche atti diversi da quelli che obbligatoriamente documenti diversi da quelli che obbligatoriamente devono essere, devono essere eh, pubblicati che pone le amministrazioni eh, nella diciamo, eh, forse le difficoltà maggiori, perché questo tipo eh, di accesso è un accesso che prevede espressamente l'articolo 5bis del decreto trasparenza, può essere rifiutato quando, tra le altre cose, può essere rifiutato anche quando vi è la necessità di evitare un grave pregiudizio al, tratta, al diritto al trattamento dei dati personali. dei siti. Quindi qui è l'amministrazione che deve operare il bilanciamento e secondo me la bussola è data proprio da quell'articolo 60 del nuovo scritto il codice privacy che ci offre più di qualche indicazione, come ci siamo organizzati, come stiamo tentando di organizzarci, soprattutto le dico quali sono le maggiori difficoltà che non avrei mai creduto per la verità di incontrare. Io ho una scarsissima propensione a ricordare i numeri degli articoli, invece l'articolo 15 lettera C del decreto trasparenza sono costretto a ricordarmelo perché è una disposizione che ci impone la pubblicazione dei, dei curricula eh, Giornalmente noi riceviamo eh, invece eh, richieste di questo tipo, cioè, il copione della normalità è il seguente, non ho dato nessun consenso alla pubblicazione del curriculum eh, che io ho consegnato all'amministrazione, eh, cancellate il curriculum. Ora, la prima il primo impulso è, eh, caro amico, eh, dovresti sapere che non abbiamo bisogno del tuo consenso quando dobbiamo dare esecuzione ad un obbligo legale. Questo è il primo impulso, il secondo però quello più meditato è che noi siamo quasi mai senza peccato, perché quasi sempre pubblichiamo dei eh, curriculum che loro stessi ci hanno fornito per la verità che sono tuttavia eh, pieni zeppi di eh, informazione, di dati eh, eccedenti e qualche volta li pubblichiamo anche oltre i limiti temporali previsti eh, dalla legge. Quindi siamo un po' costretti a frenare i nostri impulsi e ad appostare. Siamo soli? E con questo davvero concludo. No, siamo in ottima eh, compagnia. L'altro giorno un amico avvocato mi chiama nel suo studio e mi dice che una sua cliente si lamentava moltissimo perché nel sito della Corte di Cassazione era stata pubblicata una sentenza in materia di diritto tributario, voi mi direte che cosa c'è di più algido e lontano dai sentimenti del diritto tributario, se non che quella sentenza di diritto tributario che lasciava in chiaro il nome della ricorrente, era una materia che riguardava la possibilità di assoggettare a tassazione i redditi derivanti da meretricio. Va da sé che la signora non è stata particolarmente contenta. Dobbiamo sentirci rassicurati, giammai dovremo sentirci rassicurati, perché aver compagni al duolo in questo caso non scema ma raddoppia la pena. Vi ringrazio. Grazie, grazie professore. Sicuramente siamo in ottima compagnia, credo, e credo che sta, siamo anche in ottima compagnia dei comuni, nel senso che eh, qui eh, veramente mi rivolgo alla dottoressa Valerino che negli ultimi anni ha rivestito il ruolo di segretario comunale e che oggi anche in una ottica forse di rilancio complessivo e costituzionale delle province sta svolgendo il ruolo di segretario generale delle province eh, di una provincia quella di Siena che forse potrebbe anche essere in campo della trasparenza, dell'anticorruzione e anche dei rapporti con i vari responsabili della, uh, della uh, protezione dei dati un po' anche il capofila di tante realtà comunali che immagino siano molto piccole e a differenza anche dell'università che evidentemente ha comunque una struttura molto ampia e complessa siano particolarmente in difficoltà, poi per, è vero che certamente a livello quantitativo magari gli adempimenti numericamente sono inferiori ma automaticamente anche inferiore il numero di persone, lo scarso coordinamento, realtà parcellizzate nel territorio come, qual è la, la tua esperienza nei comuni e come la provincia può dare una mano in, questo, in questa materia? Intanto saluto tutti e ringrazio l'università, ringrazio il dottor Fidora e anche il rettore Frati per questa opportunità che mi è stata data di portare insomma, la voce del mondo delle autonomie, delle istituzioni, dei comuni e delle province che io ho l'onore adesso di rappresentare. In quello che diceva il direttore è. sente? Quello che diceva il direttore è, è particolarmente importante nel mondo dei comuni e delle province, quello di un mondo di eh, comuni di dimensioni piccoline e che quindi hanno difficoltà tutti i giorni di portare avanti adempimenti amministrativi, legislativi di così complessa portata come può essere quello legato alla trasparenza, all'anticorruzione e alla privacy. No? Ne riconosciamo tutti l'utilità lo diceva prima Leonardo, il rappresentante dello studente che ho apprezzato tantissimo, oltre che per la passione che ha messo nella sua relazione, anche per la grande visione, secondo me, che i giovani hanno e la voglia anche di fare la differenza no? e in questa società. Per cui mi è sembrato anche è eh, interessante anche questa giornata per come è stata organizzata, quindi ne approfitto, faccio questa piccola digressione, perché di giornate di trasparenza ce ne sono tante, quasi un po' in un primo momento sembravano quasi obbligatorie no? per gli enti, per i comuni, per le pubbliche amministrazioni come punto di caduta di quello che si faceva e spesso no? sembrano quasi una perdita di tempo, ognuno di noi ha da fare, abbiamo mille cose nel quotidiano però alla fine quando vi partecipi e ci sono comunque mh, persone che ci mettono la competenza, la testa e il cuore, poi la differenza la trovi e se ne torni a casa in maniera un po' più arricchita. E quindi grazie per questo. Entro nel merito della domanda. Ehm, allora, come potrei raccontarvi un po' quella che è l'esperienza della provincia di Siena? Come dicevamo prima, io attualmente... Sono il segretario della provincia. Le province, come sapete, stanno vivendo un momento un po' particolare. No? Da quando sembravano moribonde con la legge del Rio, del 50, numero 56, oggi sembra che si stia aprendo, si stia voltando pagina. Ci si è resi conto, dopo quello che è stato l'esito del referendum, che in fondo i cittadini, probabilmente le funzioni che esse svolgevano, sono funzioni fondamentali, che forse è difficile allocare ad un altro livello di governo, no? per cui la provincia è una, ha un ruolo importante e strategico. È stata, come dicevamo prima, depredata, perché molte delle funzioni che la provincia aveva, soprattutto in base alle leggi regionali, poi la regione toscana ha avuto un ruolo fondamentale su questo, nel senso che ha avvocato a sé diverse delle funzioni, come quelle dell'agricoltura, dell'ambiente, e eh, quindi su altre materie che erano comunque di grande rilevanza. Posto questo, quindi oggi la provincia è molto più snella, molto più piccolina nelle funzioni e nelle competenze, però oggi cosa viene richiesto? Quello di fare un'attività di supporto collaborativo, di semplificazione, di supporto tecnico-amministrativo ai comuni. Quindi, il ruolo che oggi abbiamo per chi lavora all'interno della provincia, gli operatori, i politici che fanno le scelte è quello di essere un punto di riferimento per il territorio e dare una mano anche e soprattutto ai comuni piccolini che hanno difficoltà e vengo al discorso della, della trasparenza, io ho lavorato in passato la mia esperienza in comuni di modeste dimensioni, no? poi via via si sale di situazione demografica eccetera e quindi il mondo cambia però queste realtà esistono ed è il grosso dei comuni italiani bisogna che queste invece normative che sono complesse fanno difficoltà ad essere, come dire, avere uno spazio in questi enti no? lì si vede effettivamente quello che poi è la paura di tutti, come un adempimento burocratico poi la norma c'è, l'obbligo c'è le sanzioni ci sono allora ci si chiede come se ne esce in questo senso la funzione della provincia può essere importante e fondamentale perché possiamo fare noi, insieme a loro, quello che altrimenti loro da soli non riescono a fare. Cosa abbiamo fatto per esempio per il DPO, no? con la nuova normativa sulla privacy, sulla tutela del trattamento del dato personale, che è, come vediamo, è una materia, lo continuo a dire, complessa, perché altrimenti oggi non sarebbero qui avvocati, intorno a me o degli avvocati, generalmente il DP oggi viene svolto da degli avvocati, il che vuol dire che la portata della normativa è tale, che c'è cioè bisogno di competenza, di professionalità. Allora, la, la provincia di Siena, e voglio dare merito a chi prima di me faceva il ruolo, aveva il ruolo di segretario generale, dottor Giulio Nardi, insieme alla struttura, hanno portato avanti un progetto che secondo me è importante, che va anche va nella direzione della qualità dei servizi di cui parlava prima il dottor Fidora, no? la trasparenza, quello che facciamo poi non deve essere fine a se stesso, deve però portare anche ad obiettivi più alti, anche quelli di dare dei servizi sempre più di qualità oltre che etici e soprattutto etici. Allora abbiamo, per quanto riguarda abbiamo approvato una bozza di regolamento sulla Pravesi, come la norma ci chiede, condivisa con i comuni un po' più grandicelli e poi l'abbiamo inviato ai diversi comuni piccoli affinché loro lo approvassero nei propri enti, con piccoli adeguamenti all'organizzazione. Abbiamo però fatto di più, nel senso che abbiamo delegato il consorzio Terre Cablate, che è un consorzio di enti pubblici dei 35 comuni della provincia di Siena. Sono 35 comuni, compreso il comune capoluogo, e ehm, Terre Tablate, che si occupa, lo dice anche la parola, no? di sistemi anche informatici a supporto e a servizio dei comuni, abbiamo utilizzato in senso positivo questo consorzio, il quale è stato delegato per fare e gestire la gara per l'individuazione del DPO, un DPO unico per tutti, per cui abbiamo utilizzato quella norma che consente di avere un, ehm, diciamo, un responsabile che tutela questi dati che sia scelto in maniera condivisa in associazione tra enti. Quindi Terre Cablate ha gestito la gara, abbiamo poi creato quello che è il registro dei trattamenti, sapete che questo è l'altro obbligo che dobbiamo mettere a disposizione del garante. Questo registro, perché se ci sono dei problemi, nell'ambito di un controllo loro possono capire cosa stiamo facendo, in che modo lo stiamo facendo e che eventualmente i diritti stiamo violando. E nello stesso tempo abbiamo creato quindi questo portale, un portale di tipo informatico, su cui è stato inserito il registro dei trattamenti, che è stato costruito insieme tra i vari comuni, quindi è stato fatto un focus. Tra, eh, con insieme al DPO, insieme a Terre Cablate, si è lavorato con i responsabili dei vari comuni ed è stato costruito questo registro. Ci sono delle credenziali di accesso, abbiamo creato una modulistica uniforme, quindi sia a livello di informativa, perché adesso quando parlavamo un tempo di dati sensibili, oggi se non erro... Si parla di dati particolari no? che riguardano comunque una tutela specifica e particolare e quindi per la quale il cui trattamento richiede una, un consenso esplicito. Quindi c'è l'informativa, questi moduli che le pubbliche amministrazioni fanno compilare e quindi li abbiamo creati come moduli tipo, li abbiamo inseriti su questa piattaforma e sono a disposizione di tutti i comuni. Abbiamo poi fatto la nomina dei responsabili, una bozza uguale per tutti. E quindi questo diciamo, è stato utilizzato anche da l'UPI, l'Unione Provincia Italiana, come una buona pratica da esportare, quindi una funzione di area vasta che è tale nel momento in cui lavora e agisce a supporto per facilitare, semplificare e aiutare anche la crescita culturale delle comunità. Chiudo con una, un ragionamento e una mia riflessione. No? Allora, dicevamo della difficoltà di seguire queste normative complesse, che a volte insomma, fanno anche come dire, pensare che a volte sono inutili. Spesso no, i dipendenti vengono da me, segretario, ma questa roba a cosa serve? I sindaci, gli amministratori, che spesso non ci credono no, in quello che si fa. Però la mia esperienza, nonostante... Molte volte è stato anche, voglio dire, un puro e un mero adempimento burocratico. Però nel tempo, da quando queste norme sono state come dire, varate e quindi in un certo senso abbiamo l'obbligo in un modo o nell'altro di seguirle, bene o male di seguirle, è cresciuta la cultura organizzativa sia delle organizzazioni che delle amministrazioni in generale e anche dei singoli dipendenti. Io vedo la differenza tra cinque o sei anni fa. Cioè, oggi siamo molto più consapevoli di alcuni diritti, di quando sia importante che alcuni dati ci siano sull'amministrazione trasparente, ma non perché bisogna riempirli, perché adesso a fine marzo no, qualcuno ci chiederà di dare conto e di validare l'obbligo di trasparenza, se l'abbiamo adempiuto o non adempiuto, ma perché è giusto, siamo amministrazioni pubbliche e quello che facciamo, noi dobbiamo dare conto ai cittadini, a noi stessi, la comunità, cioè non siamo un privato e questa è una bella differenza che non bisogna dimenticare, cioè, dobbiamo lavorare ad un livello molto alto e anche i dati che mettiamo al di là di tutta la tutela e del bilanciamento che si diceva tra i diritti, eh, ovviamente la tutela della, della privacy, dei diritti personali o privati, però ci, noi facciamo delle cose, usiamo dei soldi pubblici, dobbiamo dare un valore pubblico sono i soldi di tutti noi e le scelte, anche il modo in cui lo facciamo deve essere etico e avvenire nel modo migliore dobbiamo consentire una partecipazione, una condivisione e una conoscenza, quindi dobbiamo creare consapevolezza, quindi al di là quindi delle difficoltà ne vale sempre la pena lavorare su questi temi. Eh, grazie. Grazie Diodorina, eh, allora, siccome ci siamo un po' prolungati eh, con le tempistiche e si provinqua l'ora di pranzo, eh, io più che fare un altro giro, tanto credo che gli argomenti insomma, siano stati abbastanza sviscerati, ovviamente nei limiti del tempo e anche della, insomma, del, del luogo, eh, devo dire mi, piacere, mi piacerà poi in futuro anche fare qualcosa di pratico. Insomma, un po' come diceva il professor Navone, i casi specifici che magari di volta in volta si trovano di fronte anche i vari responsabili della protezione, perché poi insomma, in realtà le segnalazioni che arrivano a loro sono quelle che devono guidare anche il nostro, il nostro operato nel, nel, eventualmente nel, nel oscurare alcuni dati, nel, nel creare giusti omissi tra i vari documenti e quindi andrei anche molto sullo specifico e su questo penso che un ulteriore incontro possa essere utile farei un giro di insomma, sentire dalla sala se c'è qualcuno che vuole fare qualche intervento qualche richiesta, qualche, qualche domanda altrimenti poi ci auguriamo buon pranzo e soprattutto io vi ringrazio della per partecipazione però ditemi perché così almeno rendiamo anche un confronto se c'è bisogno di una qualche indicazione una banalissima e velocissima provocazione. Mi riaggancio a quello che ha detto poco fa la dottoressa. Spesso e volentieri, e questo potrebbe essere un elemento di default per entrambi i livelli, trasparenza, anticorruzione e privacy, è il semplice fatto, e capita troppo spesso nella pubblica amministrazione e anche molto spesso nel privato per altri adempimenti, è di eccessivamente burocratizzare il tutto e fare gli adempimenti, a rispettare gli adempimenti solo perché vanno fatti e solo perché ci sono delle scadenze, senza mai entrare nel, nel, nel meccanismo poi di quello che è dentro e dietro il, il problema. Arrivare a dire il 31 alla scadenza, mi preoccupo di far, di, di far quadrare i conti e mando il report, è sbagliatissimo e lo dico mettendo il piede da entrambe le parti, pubblica amministrazione e privato, è lo stesso errore che commette il privato quando formalmente fa i suoi modelli di gestione, fa il suo modello 231, fa il suo documento di valutazione dei rischi e si limita solo a un adempimento burocratico, cartaceo e rispettoso al millimetro solo della forma e non della sostanza. Ecco. Sì, sì, questa è una bella provocazione, nel senso che è, è comprensibilissimo quello che dice l'Avvocato, eh, devo dire che io in primis, ma insomma da, da vecchio funzionario dell'amministrazione pubblica, quando incominciavano a uscire le prime norme sulla, sulla trasparenza, sugli obblighi di trasparenza, li vedevo e in qualche modo li vedo tuttora anche un po' che, perché è inevitabile come adempimento burocratico, ma non perché, eh, non perché questi lo siano e non siano importanti invece in un'ottica di, come vi dicevo prima, di accreditamento e di, e di far vedere quello che si fa, perché è anche giusto far vedere il buono che si fa nelle amministrazioni. Io molto spesso in questi, negli ultimi anni la prima sezione dei siti che vado a vedere è il sito dell'amministrazione trasparente, eh, non, non vedo tanto il, il sito internet, ma vado a vedere quanto sono completi, mi interessano i bilanci, mi vado a vedere i contratti, vado a vedere come ha curato la pubblicazione dei, dei bandi d'appalto, perché è diventato anche un, uno stimolo a fare meglio e uno stimolo a, a confrontarsi. Certo è che se a fianco alle normative, queste veramente molto, molto dilatate diciamo così, nel tempo e nelle modalità, magari qualcuno avesse anche pensato di, che, le, che le riforme di questa portata non si fanno a costo zero e avesse dato anche una mano alle amministrazioni pubbliche nell'organizzazione interna in investimenti mirati anche con la guida magari della funzione pubblica adesso dell'ANAC in investimenti mirati per rendere il tutto meno burocratico e quindi meno adempimento ma un po' funzionale magari ecco, eh, sarei, sarei stato più contento perché insomma, poi continuiamo a mettere a mettere eh, paletti ovviamente in posizioni fra virgolette all'attività amministrativa eh, poi però poi le risorse sono sempre quelle, sono sempre finite eh, ci aumentano gli adempimenti e gli obblighi ma un ritorno da un punto di vista economico, soprattutto ma non un ritorno economico, ma per coprire i costi perché comunque eh, costa in, in termini di tempo in termini di risorse uomo e anche in termini di infrastrutture tecnologiche il, rendi, il far percepire questa cosa non come mera tempimento perché altrimenti tutti dicono eh che pizza devo inserire tre volte la stessa cosa magari se ci fosse stato dietro un ragionamento anche in termini di aiuto da parte dello Stato alla, alla funzionalizzazione di alcuni strumenti informatici e quant'altro per le amministrazioni immagino i comuni ancora di più ma le amministrazioni centrali le amministrazioni locali ma centrali perché fanno parte del sistema Stato allargato sarebbe stato forse meglio, però, però certamente credo che anche la partecipazione di oggi e quello che hanno detto tutti i, i convenuti stiano a significare che ormai credo che il discorso sulla trasparenza e sulla privacy sia, la trasparenza e l'anticorruzione sia entrata ormai nel DNA anche del pubblico, del pubblico funzionario, quindi credo che una, una particolare attenzione ce la mettiamo anche noi per l'importanza, e ecco, quella si sì sentita, che diamo alla, alla, alla materia. Ehm, C'è qualcuno che voleva intervenire? Eccolo, arrivo io. Eh, allora, vabbè, mh, primo volevo dire che non si è parlato di una delle aree in cui all'interno delle pubbliche amministrazioni c'è corruzione spesso, sempre e forse ci sarà, e cioè nell'area nell concorsi e assunzione del personale. Eh, poi volevo fare una, era un appunto, volevo fare una domanda eh, al professor Ghellini, eh, ho visto nelle slide, all'inizio si parlava di valutazione dei dirigenti e la domanda è secca, a chi compete la valutazione del direttore generale? Eh, L'ultima domanda è <ride> mm, vorrei che qualcuno di voi definisse cosa si intende per esperto in materia e che differenza c'è tra un esperto in materia e una eh, persona informata ecco. e soprattutto cioè, nel senso da quanto tempo una persona deve eh, conoscere e deve occuparsi di una determinata eh, materia in maniera principale occupandosi di tante altre cose, insomma, se riuscite a eh, definire le caratteristiche imprescindibili di un esperto in materia. Allora, io intanto rispondo sulla prima cosa, perché certamente l'area concorsi è, è... Allora, non mi piace il discorso... Eh, c'è stata, c'è, ci sarà, insomma, c'è stata, forse c'è, speriamo di no, ci sarà, non ci dovrà essere, questo è evidente, eh, è chiaro che poi i comportamenti sono anche comportamenti personali, cioè nel senso che l'amministrazione la, si, si dota di, alcune, eh, di alcuni strumenti, diciamo così, preventivi di controllo e di verifica, però poi i comportamenti sono personali e sono anche sanzionati penalmente a livello personale ovviamente come giusto che siano Quindi eh, i concorsi certamente insieme ai contratti insieme alle sovvenzioni sono una delle aree a forte rischio definite dal, dal, piano, mh, dal piano nazionale dell'anticorruzione e quindi sono sicuramente attenzionati e monitorati da parte di tutte le amministrazioni poi ripeto l'attuazione pratica eh, possiamo avere tutti gli anticorpi possibili e immaginabili ma poi l'attuazione la, um, delle norme sta anche alla, alla, uh, al, al buon fare il funzionario pubblico cioè a far bene il proprio lavoro eh, e quindi insomma, su questo controllo c'è c'è sempre c'è al momento della, della nomina per esempio delle commissioni di concorso c'è al momento dell'approvazione degli atti controllo c'è sempre è chiaro che Insomma, dire che grazie al controllo preventivo e a una particolare sensibilizzazione si risolverà una volta per tutte il problema della corruzione credo che sia un po' un'utopia però insomma noi si punta sempre al meglio mi permetto di dire sull'altra questione che è stata sollevata e di rispondere io un'altra volta non perché, non, non perché il professor Ghellini non sia un'autorità competente in materia e, e, ma perché è, un, è una domanda che fa riferimento a un, processo, un procedimento ancora in corso eh, vi devo dire che eh, sulla base di, di questo eh, quindi qualcuno avrà capito il senso della domanda qualcun altro un po' meno comunque il professor Ghellini ha risposto nell'ambito del procedimento e quindi noi valuteremo debitamente la risposta del professor Ghellini come del nucleo nell'ambito del procedimento punto eh, e non vado oltre. Sul discorso dell'esperto non lo so, eh, non credo che ci sia un termine, eh, un parametro oggettivo per definire una persona esperta o meno in un campo, professori professori, insomma mi, mi metto anche alla vostra cosa, ma non credo che possa essersi, esserci una definizione tale. Ci sono, voglio dire, sui, nei professori si, si parla di chiara fama. Che cos'è la chiara fama? Non so, qualcuno ogni tanto cerca di inserirla in alcune categorie mentali ma anche pratiche ma è difficile eh, un esperto anche altrettanto è eh, difficile posizionarlo in alcune connotazioni ben definite eh, in alcuni casi le amministrazioni definiscono esperti persone che hanno lavorato con ruoli di responsabilità per anni quindi due, cinque, dieci 2, 3, 5, 10 in un certo settore, però una regola non c'è e non credo che ci, ci possa essere. Insomma, l'esperto boh, no, non saprei definirlo nemmeno io. Ripeto, però le amministrazioni in questo eh, sono abbastanza libere di definire quei principi secondo i quali si ritiene esperta una persona, ovviamente chiaramente preventivi eh? cioè, i principi sono preventivi, cioè non è che lo decidiamo dopo che abbiamo visto i curriculum, i principi sono sempre preventivi, si stabilisce che una persona che ha lavorato in certi ruoli per un certo periodo di tempo sia particolarmente esperta e abbia dei requisiti tali per cui possa essere considerata esperto, però ripeto non, non credo che ci sia una connotazione specifica nel settore. Ehm, qualcun altro? Va bene, Io non insisto, così andiamo a pranzo tutti quanti, vi ringrazio per la partecipazione. E al, uh, ringrazio tutti gli ospiti anche chi è dovuto andare via prima eh, e veramente ringrazio tutti quanti voi per la partecipazione e per, uh, e per i contenuti importanti che gli ospiti ci hanno voluto